Ciao a tutti ragazzi, io siamo Dynamatics e Marco007 E siamo tornati su... Allora, lì sopra non c'è niente di importante, però mostriamolo Sono tutti giochi di avventure e poi special sì, non Ma Mi, fai, mi fai, fai, fai dire chi siamo, almeno? Noi siamo Dynamatics Noi siamo delle persone che hanno rubato l'account a Dynamatics e Marco007 Probabilmente Allora, in questa parte dobbiamo fare... Giù, giù, giù, giù, giù Tennis giù. Uh, tennis, poi Yosh e abbiamo finito E poi ci saranno gli Let's Play Future del... Sì, però poi. Eh, allora. però ci sono gli extra, comunque, cioè non sono extra, parti aggiuntive. Continueranno ad aggiornarlo, comunque. Beh sì. Gioco. Ah, con questo ah, gioco eh. di Tennis, questo sport sbarca per la prima volta sul NES. Ci mettono gli in incontri per uno o più giocatori, affrontabili in cinque diversi livelli di difficoltà. Il sistema di comando è semplice, ma occorre allenarsi con costanza per pronunciare le tecniche Utile conquistare la vittoria. È si vero, si è... è difficilissimo. Esercita di voli e schiacciate per schiare le classifiche. Infine il gioco potresti riconoscere un paio di baffi, filoti che toneggiano. Trolleggiano sulla mm. sederina del giudice della gara. Sì! Nel, nei giochi <coughs> del NES non-Mario ci sono un sacco di cameo di Mario. Cameo di Mario, nel senso che ci sono apparizioni di Mario non Mario. Anche in chiave. Double, doubles, doubles. Double. Ah, il gioco ah, Eccolo qui. Mario fa l'arbitro. Questo è, in, è inutile perché se siamo in due non c'è nessun CPU, quindi scegli uno. Ah no, ci sono i CPU. E. Siamo in, <ride> dai. Double yeah, yeah, Ah, yeah, quindi yeah. c'è il gioco no, in due e no. c'è il gioco in uno. Vabbè, vale, facciamo Ma tu sei quello bianco? Sì, sono quello bianco. Double fault. Ma sei stupido. Oh sì. <ride> Ma oh. perché sempre tu? Te la batto io la parte! Non vuoi, tu sei grasso! Io ho vinto! Yeah. Yeah. Come? Come? Oh no! Dai, io le so le regole del tennis, era buona, giusto? Che ne so? Non lo so. Io non le so le regole del tennis! Sì, ho vinto! lo prendo io! La prendo io! Vai vinto! <ride> Sì, ho vinto. Okay. Ti può uscire dal campo? Ok. Mm. C'è il suo. Sì, censuro soltanto la parolaccia. La tua frase. No, perché? Perché hai detto tutto. Però. Ah, è vero. Stupido. E. Sì, ho <ride> <Out>. <ride> Sto E out. Sto schiappeggiando, sto schiappeggiando no. l'arbitro. E sto fermo. Prendo io se tipo Wisport. Che <ride> ti ricordi? <coughs> in We Sport si può giocare con i propri cloni. In Wisport si possono.. Si, si può fare così con le banne basse. Perché è molto legale, prendo io. Oh yeah. E In e hanno vinto loro. Ho vinto, si sì. ha vinto. La prima la devo prendere io che sto dietro. No, la prima la devo prendere io Ma devi prendere chi sta dietro la prima No, devi prenderla no. la in diagonale Ora la devi prendere tu Ma le sai le regole del tennis? Sì Lo so Più o meno, ho ma giocato babà, a Mario Power Tennis E allora? Ecco ora io no, Marco però se ma ma dai! Sei un po' un eh Marco Yeah, hanno vinto loro è perché, perché hanno battuto loro Ma batti bene, grasso Sposa te la prendo io. I. I. Amo I. Vinto. I. No dai, Maria, io esco. Mamma no, no, mia, che schifo. Ma sai almeno batterà molto, il momento del gestore? È... Per vinci Bacco. <ride> no, ma dai! Io sto uccidendo l'arbitro, così magari mi dà qualche punto. Eh, <ride> mi dà <da> qualche fungo. bebe bebe bebe bebe bere, bere, bere, bere, ma no, ho fatto un bellissimo rovescio. Ucciderò l'arbitro. <ride> <ride> gangbang all'arbitro. I. I. Ci I. Chi è gangbang? Gang Mio. <ride> <No>. <ride> Aiutateci giocatori, perché fate così schifo sta dicendo? Ti guarda, ti faccio... Prendo le... io. Perché l'hai presa? Vi... Ti ho fatto vedere... Ma lo, lo sapevo, lo, lo sapevo. sapevo, ti sto prendendo in giro. Ma non è vero. Ma non è vero. La prendo, la prendo io, la prendo io. La prendo io. Voi vincerò, vuoi vincere, o vuoi vincere, vuoi vincere, vuoi perdere? Out. Sì, ho vinto. No. Sì, sì. <ride> hanno vinto loro. No. La prendo io. Ah, come <ride> Oh, dai. Se non lo vinciamo, manco per scherzo. Yeah, hanno... hanno... Eh, dai, ma perché devi fare così? No, non sono io. Hanno fatto loro Prendi farlo. Prendi, Basta. Prendi <ride> al momento giusto! No ma, tutto. Sì. no, ma devi prendere al momento giusto! Guarda, così! Il prenderla qua non sta per arrivare! Non quando ti pare che... Che cosa vuol dire? Quella è la battuta! Net. Prendere al momento giusto! Devi avere un po' di prospettiva e fare la battuta! Togli la <ride> schiavitù! Vai, faccio vedere, togliti togliti, ho detto! Ecco, vedi come si fa? Si... <ride> ma yeah. sono <ride> una battuta veloce spostare grazie uh. Sono troppo forte Sono A stato io armi. A me c'era l'animazione dello Smash Non so iniziarmi Guarda che eh, anche se se manchi <ride> la palta fa l'animazione dello Smash Idiot Perché devi stare ammassato non mi sto muovendo le gambe. <ride> Questa è l'unica cosa buona di giochi. Che, che puoi fare cose a caso. Sì. Forza, vai. Perché non la prendi? Il... <coughs> Deus. Ah. Deus. Prendila ora. Adesso. Mia Mia Ha, huh? ho preso in Abbiamo vinto, sì. no, no no no Advantage Mi... Niente. Non esiste il vantaggio Fallo, ma no! Cattivo 40 e 40 No, ancora ah, è bello È è vantaggio Advantage for you, you No è che hai fatto fallo Lo so e siamo Stiamo facendo un video lunghissimo Sì, tanto questo mio La devi prendere in diagonale! <ride> cerchiamo di perdere! non ma cerchiamo di vincere piuttosto Se tu fai stupido ci mettiamo due ore Non possiamo giocare io contro te? No, non si può Sì, si può! Vabbè, Perché yes. abbiamo cliccato nel pulsante sbagliato Tu hai cliccato il pulsante sbagliato Tu? Ecco, vedi, ha fatto una schiacciata e tu non eri lì a difendere Mia. Non sono stato io. Shhh. Hanno fatto il... so, lo so. Torna al tuo posto. Stai fermo. La devo prendere io. Perché ci <ride> si sente il vento Fermo per piacere. Prendi la palla. Ma non devi uscire. Non vuoi Non vuoi ragazzi. No, yeah, no, Ah, una racchetta da infatti mia, in mia. è <ride> si Hanno vinto loro 40-15 a A quanto stiamo, vedi? 8 minuti Ok, facciamo 10 e basta Oh my god Ti, ti spacco la <ride> testa prego batti bene mia batti mia. becco e mia perché non fai battere a me ma perché vuoi prendere sempre tu la palla non lo spieghi la prendi sempre tu non è giusto. giocare e chi sai di vuoi giocare eh bravo non <ride> eh. ti colpisco male colpisci pure bene non mi interessa io no. sii sì. no è loro Cioè n... È... ah no Let l'hanno fatto loro ok ok, okay. Buono, senta, abbiamo appena finito il um, Super Paper Mario quindi ok te ho per risparmiare <ride> che lo dice Anastasia ok prendo io che <ride> <ride> sei sì. sì, su, picchiamo un armi <ride> Mario con un posto per strano Mario non radioattivo è, fuori, è fuori. fuori Non è fuori È fuori non è, è, 40. 40. è fuori 40 e 40 Dai Deuce Cioè parità Ma davvero? <ride> guarda prima tu hai chiesto Deuce <ride> che significa bravo, e la vedi appena bravo ora loro sono in vantaggio Congratulazioni yeah. Marco Sono in vantaggio Right. Vai, se vinciamo questa rimaniamo 40 e 40. ecco In 40 e 40. This. Salve, si sì. prendo io, prendo io. Bravo! vieni <ride> Bra qua che ti vinto. Vieni qua che ti <ride> ho una racchetta in testa. <ride> no! Sì, io ho vinto! <ride> no. e ora, e ora. scappo perché sennò mi fai la bua ancora giù. si sì, dobbiamo vincere due volte ora due volte ah. di fila forza di prendo io ho detto prendo io, io. <ride> allora perché non mi ascolti se dico prendo io toguiti. si Come dice mia me? non prendo io Mia, non siamo il palavolo ti voglio Volevo ricordare che hanno vinto i CPU. Ma va bene, dai. 11 minuti, basta così. Beh, basta così cosa. Ok. Quindi questo era tennis Più o meno un gameplay game game molto un gameplay molto accurato, devo dire, molto professionale, prossimo a Yoshi. Ma non è che, che stai scrivendo un let's play a ai giochi del NES. Eh? Non è che ai giochi del NES hai scritto come titolo let's play No. Ho scritto NESS Nintendo Switch Entertainment ah, okay. System. Meno male, perché se avetevi la splay, che cosa dovevo, dovevamo fare? Dovevamo completare tutto il gioco. No, dovevamo cambiare il titolo della, della prima. Appunto. Ah, certo. eh. Ci vediamo alla prossima parte dove fare con gli Oshii di Sless. No, con NESS. Sul puzzle. Panic. Cosa? Panico di puzzle. Non no, te... non ti interessa. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.